somma di due funzioni, Abbiate, supponete di avere una funzione f e una funzione g e definisco la somma nel seguente senso che per ogni valore della variabile indipendente x prendo il valore f di x e ci sommo g di x, questo numero è il valore di h del punto x, quindi geometricamente ho due funzioni, il, la funzione h è nella punto x mi interessa il valore di h del punto x, allora prendo il valore di f del punto x, ti è, ti è qua. prendo il valore di g nel punto x e sono questi due numeri, eh, questa è la funzione che è la somma, okay. Qual è la derivata della somma di due funzioni? Dovete capirlo, non memorizzare e ripetere eh, come un disco, eh? è evidente, se uno si ricorda cos'è una derivata questa proprietà che la, somma, la derivata di una somma di funzioni è la derivata delle somme cioè, scusatemi la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate è evidente, è un teorema banale che ognuno di voi dovrebbe essere in grado di dimostrare senza avere attacchi di ansia o, o ho chiesto io perché Perché uno si chiede cosa è una derivata? Una derivata, in ultima analisi, è un rapporto incrementale Io non ho portato limiti, d'accordo ma nasce come rapporto incrementale Quindi, prima, cerchiamo di capire cosa fa un rapporto incrementale della funzione H Qual è il rapporto incrementale della funzione h? La funzione h Ma qual è la funzione h? La funzione h è f più g Quindi qua sta dicendo questo è il valore di h nel punto x più delta x e questo è il valore di h nel punto x Avete appena scritto esplicitamente il rapporto incrementale della funzione h Dalla proprietà elementare dei numeri reali che voi conoscete già da tanti anni dovreste sapere che queste parentesi potete associare i numeri del numeratore come vi pare associatevi in maniera creativa. Allora, non focalizzatevi su questa parentesi, aprite questa però ovviamente quando lo fate, perché non ho fatto tutti i passaggi, lascio voi il cancellino? Quindi, proprietà associativa, non fissatevi sull'associazione che qualcuno vi dà, riassociate come vi pare. Allora, non fissatevi su questi, aprite, toglietele dai piedi, però quando lo fate dovete però stare attenti a non fare piccoli errori. È evidente che quando apro quella parentesi, questo mi diventa meno. Ne spa? D'accordo? A questo punto potete associare le f assieme e le g assieme quindi questo f lo associate a lui e questo g lo associate a lui e quindi alla fine, ecco, ho saltato un passaggio ma credo che l'avete capito io riscrivo così ho semplicemente avvicinato le f e avvicinato le g a questo punto uso la proprietà distributiva in fondo questo, tutto questo è moltiplicato Mm? così no? Allora, ridistribuisco in maniera che mi è più che, che, che mi fa che eh, seguo un po' di. dovete essere un po' creativi quando fate la matematica, quindi questo lo risiscrive così, come era prima che io cancellassi Voilà a questo punto vedo che il rapporto incrementale della somma è uguale alla somma dei rapporti incrementali. E quindi si conclude subito che la derivata di una somma è la somma della derivata. Perché? Perché una derivata è un rapporto incrementale. Che poi questo, quando vado a fare il limite per delta x che tende a 0, per, dire, per andare a studiare cosa fa h, perché questo è il rapporto di di h quando vado a fare la derivata di limite di questo per delta x che tende a 0 vado a calcolarmi la derivata di h ma questo termine qui mi tende per delta x che tende a 0 alla derivata di f e questo quando delta x tende a 0 mi tende alla derivata di g ovviamente la somma si conserva cioè è banale questo teorema mm? non va imparato a memoria va imparate con la pancia, dovete, dovete capirlo non imparare a memoria dovete capire le cose quindi un teorema che io la cito così perché c'è un motivo che l'operatore di derivata applicata a questa funzione questa funzione, il linguaggio che uso attenzione vedete che è la somma di due funzioni questo primo pezzo è una funzione moltiplicata per A per una costante costante si intende che non dipende dalla variabile dipendente, questa è una nuova funzione. Questa è una nuova funzione. Faccio la somma di queste funzioni. Questa si dice una combinazione lineare di F e di G. Si dice una combinazione lineare di F e di G. Quindi la derivata, l'operatore di derivata applicata a una combinazione lineare di F e di G, dove F è moltiplicato per un numero A, G è moltiplicato per B, è questo e vedo che la derivata di una combinazione lineare è la combinazione lineare delle derivate e i matematici e i fisici dicono che l'operatore di derivata cioè questo signore qui è lineare cioè rispetta le proporzioni se vogliamo dire cioè, la derivata di una combinazione lineare è la combinazione, delle linea, delle, la combinazione lineare delle, delle derivate. Ricordate queste parole, le useremo nel corso. Ma è banale questo teorema. L'abbiamo appena dimostrato, perché abbiamo dimostrato questo, la derivata del pro, del, di un, una funzione moltiplicata per un funzionante è uguale alla costante per la derivata. Abbiamo appena derivato il teorema che la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate, quindi questo è ormai banale. Allora, c'è un altro teorema e per dimostrare ho bisogno del resto di questa devo fare delle premesse e quindi probabilmente finirò per dimostrare domani e immaginate di avere una funzione f di x e un'altra funzione g di x e fate il rapporto dei due costruite quindi una funzione h di x uguale al rapporto dei numeri, chiaramente questa funzione è definita dove G non è 0 se la funzione G è 0 avete scritto una, una cosa che non funziona, no? non potete dividere per 0 quindi questo è vero, questa funzione H è ben definita solo nei punti dove G dove il denominatore non è nullo quindi di nuovo avete le due funzioni e cosa calcola, calcolerete? dovete, adesso non lo farò perché Lascio a voi divertirvi, prenderete nel punto x, nella funzione h, prenderete il rapporto in questo diviso questo, e lo metterete qua, cambiate il valore di x, prenderete il valore qua diviso il valore qua e scrivete giù, e calcolate e disegnate e tracciate la funzione h. Qual è? La derivata di questo. Allora, prima cosa, cos'è una derivata? In ultima analisi è un rapporto incrementale. Quindi dovete chiedervi cos'è il rapporto incrementale Questo possiamo farlo adesso per Poi calcolare, per arrivare al teorema Devo fare qualche considerazione in più Che prenderò adesso la lezione Ma il rapporto incrementale lo possiamo fare subito è H del punto X più delta X Meno H del punto X delta X Questo è il rapporto incrementale di una qualsiasi funzione Cos'è H? Ecco allora qua dobbiamo fare f in x più delta x diviso g, x più delta x meno f di x diviso g in x tutto diviso delta x questo è il rapporto che ok? adesso prima di andare avanti voglio fare una, un passo indietro una rivisitazione della derivata. <coughs> Anzi, questo qua perché lo sto facendo? Cioè, ovviamente lo voglio fare, ma ehm, voglio fare un teorema più facile perché è quello del prodotto delle funzioni. Questo sì lo posso fare. Quello del rapporto di funzione del quoziente, ho bisogno di questa famoso mezz'ora di punti in più. Ma, mi sono, ho saltato un passaggio, facciamo il prodotto Lasciamolo là, facciamolo il prodotto Il prodotto è semplice, possiamo farlo assieme Anzi, potrei chiedere a qualunque voi, in a certo caso di venire qua, a farlo lui eh? Facciamo la funzione h di x uguale a f di x per g di x Questa è, questa è facile, non ho bisogno di, di, di cose in più O forse sì, adesso vediamo un attimo Scriviamo intanto il rapporto incrementale allora, sarà, va bene, eh, vi abituo, vi, vi, vi esorto a non aver paura di partire da zero, scrivete giù la definizione e poi aggiungete condimenti, eh. partite sempre da questo. Ah, cos'è? OF di x più delta x, G di x più delta x, questo è questo, meno. la funzione, tutto viso delta x, questi sono i due rapporti incrementali che voglio studiare nel limite per delta x che tende a zero, però adesso ho una, sono due cose che voglio fare, tempo che mi rimane. Uh, voglio fare un esempio di fisica di quello che ho fatto finora, come ho fatto stamattina nell'idea di, di già anticiparvi che queste cose servono a fisica, e poi devo preparare il terreno per queste due dimostrazioni che anche questo forse mi viene facile se faccio questo piccolo argomento quindi passiamo all'altra lavagna per fare l'esempio di fisica l'esempio di fisica vi ricordo qual era avete una macchina che si muove lungo una strada rettilinea molto rettilinea e la posizione della macchina varia nel tempo e quindi stiamo studiando la funzione, la sua posizione x lungo la strada al variare del tempo Immaginate che questo sia il grafico della funzione E vi ho detto che scelto due istanti di tempo, t1 e t2 Due istanti di tempo vi permettono di calcolare la velocità media perché la velocità media è un rapporto incrementale Scegliete due istanti diversi, avrete una velocità media diversa la velocità media è un rapporto incrementale e come ogni rapporto incrementale che io comanda serve avere due punti, in ultima analisi due, due valori della variabile dipendente. Allora, usiamo la notazione che abbiamo usato appena adesso. Rinuncio a chiamare questo T1 e questo T2, chiamo questo T e questo T più delta T. Nella stessa filosofia su cui avevo chiamato questo x avevo chiamato nel grafico matematico x e x più delta x. Okay? Quindi il rapporto incrementale della velocità media diventa questa. Questa è la velocità media nella direzione X. Uh, nel intervallo T T più delta T quindi voi avete il tempo che sta scorrendo ahimè anche se voi siete giovani e vediate che di essere immortali non lo siete Questo è un istante T questo è un istante T più delta T questo è un intervallo di tempo la velocità media è calcolata, è associata a quell'intervallo di tempo ed è quindi costruita con il valore della posizione in questo istante qui e il valore della posizione in questo istante e vi calcolate il, tuo, il vostro rapporto incrementale Se cambiate l'intervallo di tempo sia perché addirittura tenete fermo l'istante t ma cambiate delta t avrete un valore diverso o, se tenete lo stesso delta t ma cambiate l'intervallo del tempo, cioè cambiate il valore di t, avrete una diversa velocità media. D'accordo? Allora, il limite della velocità media che tende a zero, quindi semplifico questo disegno cancellando qui. adesso giallo questa retta che sto me, quella è la retta tangente alla curva e in questo punto Vedete che è tangente, d'accordo? È la retta alla quale le rette del rapporto incrementale tendono per delta t che tende a zero. Ok? È lo stesso disegno che ho fatto nella pagina di matematica. Semplicemente invece di avere y e x o x e t. Guardate Avete tutti, questo è il punto fisso, avete che la retta, la, la retta A viene ruotato e cercate di vedere l'intersezione della curva retta, e la retta. Il punto di intersezione corrisponde al delta T in questo caso. Più delta T tende da 0, avete questa retta sale, sale molto e poi scende e si assesta. Questa è la pendenza della retta tangente, d'accordo? quindi il limite per delta t che tende a 0, ha, ha un valore numerico e quel valore numerico è la pendenza di questa retta. Ma qua si apre un discorso abbastanza complesso che penso che dirò a fisica piuttosto che adesso. Um, questo oggetto qua, il limite per delta t che tende a 0 della velocità media, si chiama, scriveremo così, per esempio con la notazione dei matematici potrebbe essere x apice, nel punto T mm? <coughs> no? oppure scriverò così questa è una operazione di cosmi fisici perché è un pro memoria che questo oggetto è in ultima analisi di un rapporto con il metale, è un delta x e un delta t questo si chiama la velocità è una parola che userò adesso e mai più forse durante il corso di fisica lo userò una sola volta si chiama velocità istantanea nell'istante t okay? se non è chiaro cosa intendo l'istante t potete anche mettere il pedice qua Okay? Quindi una velocità istantanea è il limite per delta t che tende a 0 del rapporto incrementale chiamato velocità media. La velocità istantanea è una derivata, la velocità media è un rapporto incrementale, quindi la velocità <coughs> istantanea, questa parola istantanea istantaneamente la lascio cadere, non la voglio usare più perché spreco più tempo, la velocità è la velocità, la velocità media è un'altra cosa, la velocità media di quella Ferrari è zero, perché in un'ora lui era là, un'ora dopo è là, la velocità media è zero, chilometri <coughs> all'ora, ma la velocità istantanea è un'altra cosa. La velocità. la velocità è la derivata della posizione rispetto al tempo perché la posizione è una funzione del tempo la velocità media è un rapporto incrementale quindi presuppone due istanti di tempo T2 e T1 Presuppone che voi misuriate la posizione in T2, misuriate la posizione in T1, fate la differenza, quindi questo, la velocità media è un delta X diviso il delta T. Questo è l'intervallo di tempo e questo è l'intervallo di spazio conseguente ad aver fatto trascorrere quell'intervallo di tempo. Okay? Quindi questo lo vedremo meglio in fisica, però tutto quello che ho detto stamattina potete riciclarlo in fisica. Adesso cerco di riprendere qua. Torniamo alla matematica. Questa è la mia solita figura. Ok? Consideriamo questo punto qua. Tracciate ah, ah, ah, decentemente la retta tangente ma la curva in questo punto qua cioè per questo valore della variabile indipendente allora prendete un righello e cercate di tracciare la retta tangente che più o meno ha questo aspetto qua ok? Shhh. va bene? considerate questo punto qua questo è il punto x più delta x Qual è il valore vero della funzione nel punto x più delta x? Graficamente, il valore vero della funzione è questo. Questo è il valore vero della funzione. Allora, con un gesto di colore diverso, magari in giù, voglio che consideriate non questo punto, ma questo punto. Guardate questo punto qua e questo triangolo, con base, con quel cateto lì è tutto questo cateto qua okay? Questo punto qui si chiama la stima lineare di f nel punto di f di x più delta x Ok? Questo è il valore vero, magari in rosso. Questo è il valore vero. Questa qua è una stima e eh. mi spiego. <coughs> Supponete che voi siete qui, conoscete questo, scegliete <coughs> il valore x, qualcuno vi dà Jessine <coughs> Giccoli cerco di. Qualcuno vi dà x, scegliete voi arbitrarily x, x, qualcuno ve lo dà e supponete che voi conoscete il valore di f di x. Shh. E supponete che la persona vi dice anche qual è la derivata di f nel punto x. Anzi, mettiamoci pedici, è meglio, così ci si capisce meglio. Questo è il valore f 0 questo è x0 più delta x. Quindi qualcuno vi dà f di x0 e vi dà anche la derivata di f nel punto x uguale x0. Vi dà queste due pezzi di informazioni e vi dice, secondo te, caro studente, quale sarà il valore di f nel punto x0 più delta x? Cioè vi dà solo questa informazione e vi chiede quanto è questo? Guardate la figura e adesso capite perché ho chiamato a quel punto la stima lineare, perché io dico se il valore della funzione è questo e se la pendenza è questa dopo un intervallo delta x, un incremento delta x se la funzione non cambiava lui continuava lungo la retta e io per estrapolazione prevedo che il valore sarà qua Faccio una, una, un tiro a indovinare, ma è un, è un tentativo abbastanza intelligente, perché io stimo, quindi io scrivo che il valore stimato, stima, e metto la parola lineare, forse adesso capite perché dico che è una stima, si capisce perché state usando l'informazione qui per anticipare cosa varrà F più in là, vi state facendo una stima, basandovi su informazioni locali. Qual è il valore della funzione qui, questo è f di x0 e sulla pendenza della retta gialla, la cui, il cui valore è la derivata di f in questo punto. Quindi state usando informazioni qui per prevedere cosa sarà il valore della funzione più in là. Quindi, State stimando, ma è una stima lineare, si usa la parola lineare, perché state facendo una strapolazione lungo una retta, lungo una linea, state facendo una strapolazione lineare. Ok? E quindi dal disegno in grado di capire perché la scrivo così. Io, io scrivo il disegno, il valore stimato, che è questo qui, io dico che il valore iniziale è f di 0. Questo posso scegliere? Arancione. Più questo. Quindi questo in, in, in rosso è il valore iniziale, vedete? È il valore iniziale. Più un incremento. E quell'incremento è quel cateto giallo o arancione di questo triangolo che faccio magari appunto in giallo. di questo triangolo qua, quindi questo è il valore in x0 più il cateto giallo, quindi questo l'ho fatto in rosso, questa è la parte rossa, adesso la parte gialla, ma voi avete già capito un sacco di cose stamattina di trigonometria, quel cateto lì, quel cateto verticale, quell'incremento verticale stimata, basata sull'estrapolazione lineare seguendo la retta, la retta tangente come la scriverei? quando avete un triangolo e questo è un angolo teta e questo è il cateto A e questo è il cateto B com'è B? Perché sapete ormai dal cerchio unitario di stamattina che la tangente dell'angolo è uguale al seno diviso il coseno quindi è B diviso A e quindi anche i sassi ormai hanno capito che b è uguale ad a che moltiplica la tangente di teta eh? e quindi io prendo questo e lo riciclo quindi qual è tang la tangente di teta? questa è la derivata nel punto x0 questo qui è, è quello che i matematici scriverebbero così e che noi scriviamo una derivata di f <coughs> rispetto a x nel punto x0 e questo è, chi, chi diavolo è questo? sto parlando troppo da come grillo questo è questo cateto che è cosa? delta x e quindi io scrivo la linea, la schema lineare l'estrapolazione lineare come il coefficiente della pendenza della retta gialla nel punto x0 che moltiplica poi la, la lunghezza di quel cateto orizzontale Quello che ho appena scritto è la stima lineare del valore di f nel punto x0 più x basandomi sulle conoscenze di f nel punto x0 due informazioni il valore della funzione x0 e la pendenza dalla retta chiaro? semplice? e vi risparmio una battuta che faccio ma ve lo dico ma poi no, così non lo devo fare a non è una battuta, è vero risparmio non devo farlo a fisica quando avevo la vostra età a me piacevano tanto le ragazze anche adesso però sono scusato e quando capitava da studente andavo in treno o al bar o a farmi il panino di vedere una bella ragazza, ero timido io ho sempre invidiato, invidiato i colleghi maschi che andavano su e si presentavano Io avevo un approccio molto diverso, molto inefficiente in me, che era di sperare di conoscerla e magari lentamente fare amicizia invece di andare subito a dire vuoi andare a cena Allora, l'idea era se io vedevo una bella ragazza alle 11.15 al bar dicevo a me stesso, qual è la probabilità, qual, come faccio a rivederla? Se era una giornata feriale, se era mercoledì, io facevo l'ipotesi. Ogni mercoledì alle 11.15 sarà al bar. Quindi io alle 11.15 andavo al bar. Il giorno dopo, oppure nell'ipotesi. Nella speranza che lei fosse ciclica. Se era su un treno, che lei fosse pendolare, che prendesse lo stesso treno. E quindi, la battuta qual è? Se questo è... e non è una battuta. Se questo è x0 e voi conoscete il valore della funzione f di x0, qual è una, una, la migliore razionalmente parlando? Non è, non è matematica. Questo è psicologia, però è anche è qualcosa di matematico sotto. Voi conoscete questa funzione qua, conoscete il valore della funzione. Non conoscete la funzione, non è che io conosca la traiettoria della ragazza. Io so che nel valore x 0 la funzione vale questo, poi qualcuno mi chiede, o io me stesso mi chiedo, quanto vale la funzione qui? La minima informazione che avete, diciamo la migliore uh, guess, come si dice guess in italiano? Uh, tirare e indovinare uh, un guess è eh, io Provo! Qual è la migliore tirare a indovinare? La migliore tirare a indovinare è che la funzione nel punto x sia lo stesso valore Pensateci è l'unica cosa su cui potete appoggiarvi ci sono un'infinità di valori che potrebbe assumere però voi avete un pezzo di informazione quanto valeva in x0 e quindi fate la migliore scommessa che avete è di ricredere che abbia esattamente lo stesso valore Ecco perché era basata la mia strategia su questo, non perché l'avevo letto in matematica perché... Pensateci, cosa fate? Eccola qua. La migliore ipotesi: se qualcuno vi dà solo il valore della funzione, l'unica ragionevole guess L'unica ragionevole tirare e indovinare non è a caso, non state tirando a caso. State, state scegliendo un numero sulla unica informazione che avete, che di là era passato, fosse rimasto là e quindi eccolo qui. Ma nell'esercizio che io vi sto dicendo, conoscete due informazioni: conoscete non solo quanto vale la funzione, ma quanto vale la derivata, e quindi voi con queste due informazioni dite ok e qui però c'ha una pendenza, quindi spero che non divi da questa retta tangente, ecco la filosofia dentro questa stima qua, voi state immaginando, state sparando la cifra, mettete dei soldi sul tavolo, fate una scommessa, per quale motivo, nell'ipotesi qua, dovresti scegliere questo valore? Non c'è nessun motivo, quelli sono soldi votati via, se voi avete dei soldi e volete fare una scommessa, il rischio di perderli è altissimo, certo, chi vi dice che funziona esattamente lo stesso valore? Nessuno, ma per quale motivo scegliere questo, questo, questo? L'unico punto che salta all'occhio è il valore originario, è lì che piazzeresti i soldi. Ed è qui che piazzeresti i soldi se avete due pezzi di informazione Qual è il valore della funzione e a che qual è la pendenza della letta gialla perché se la funzione non sta deviando dalla retta gialla, quando x sarà questo valore la funzione sarà arrivata qui. Ok? Questa è l'idea delle stime. Certo che siete aperti a fare degli errori e bisognerà tener conto degli errori, infatti, cerchiamo di fare conto dell'errore. Qual è geometricamente l'errore? Chi è l'errore qua? <coughs> Graficamente, la funzione vera è questa <coughs> Questo rosso si vede? quel rosso è il, è il valore vero quindi la stima sta sovrastimando perché la funzione, ahimè, divia dalla retta gialla non lo segue ma cala quindi in questo momento voi state commettendo un errore L'errore è questo Questo è l'errore questa, questa quota qua Questa quota qua è l'errore L'errore è negativo, state sottostimando in questo caso Sapreste fare un grafico in cui si, si sottostima la funzione? Sì, pensateci un attimo Se la funzione avesse un andamento del genere e voi siete qua e volete stimare il valore della funzione qui e voi conoscete il valore della funzione si intende ma conoscete anche la derivata, la derivata cos'è? è la pendenza della retta tangente, disegnate la retta tangente eccola qua e provate a estrapolare quale sarà il valore della funzione in questo punto, sapendo che era qui e che aveva quella pendenza, che aveva quella retta tangente come, come derivata. Voi cosa direte? Beh, è il valore originale più la salita dovuta alla retta. E quindi, ecco la vostra stima. Ma il valore vero è questo, quindi avete sottostimato, la funzione è deviato dalla retta per eccesso, non per difetto. In questo caso, l'errore è questa cosa qui, questo è l'errore e in questo caso è positivo. Sono cose molto semplici, d'accordo? Qualcuno ha sentito parlare del teorema di Taylor? Questo vi dovrebbe ricordare. Se volete, se, se avete shh, che pezzo di informazione in più potreste usare per fare una stima migliore di quella lineare, se avete capito il teorema di Taylor dovreste in grado di rispondermi, se no è un teorema che avete imparato a memoria, magari sapete fare degli esercizi per superare lo scritto e l'orale, però io sto cercando di, di, di, di, di passarvi il senso del perché fate le cose, qual è un pezzo di informazione? Allora in questo disegno qui cosa c'era? Qua c'era solo la mia conoscenza che la ragazza era alle 11:15 in quel bar. Mm? O che il valore della funzione è fx0. Qua l'informazione in più è che non solo conosco la funzione, ma conosco la pendenza della letta gialla. <coughs> che è la derivata prima. Il teorema di Taylor invoca derivate di ordini superiori, no? La seconda, la terza. Io no. F di x 0 più delta x cos'è? Beh, la prima stima, quello che applicavo Wis da giovane, è che è proprio il valore originario, poi se qualcuno mi dà la derivata del punto x 0 io riesco a fare la stima migliore, perché la derivata mi dà questo cateto qua, no? Questo è la tangente dell'angolo moltiplicato per la base del triangolo quindi questo è di quanto si è alzato quel triangolo a partire dal valore iniziale valore iniziale più il contributo del triangolo costruito con la derivata cos'è allora? è la derivata, uso la notazione dei matematici voi avete usato questa notazione dei matematici o, quello, o questo qua? Usavate questo? Sì. Ok, allora lo uso, così almeno lo riconoscete il teorema. Questo sarebbe, <coughs> quindi la stima lineare con la notazione che voi conoscete, sarebbe questo: f di x0 più f primo di x0 per delta x. <coughs> il terzo termine di Taylor in realtà così è il 2 fattoriale e il terzo termine derivata terza eccetera eccetera eccetera è, è un teorema veramente bello perché mi si dice se io conosco la funzione in un punto x 0 non solo il suo valore ma le sue derivate riesco a prevedere con precisione arbitraria dove sarà quale sarà il valore della funzione in un altro valore x questo è sparare, sperare che, che, sia per, che la ragazza torni lo stesso bar questo è fare uso del fatto che conoscete la pendenza della retta, e quindi sperate che la funzione non devi, Questa è un contributo di una quadratica, questa è una parabola, questa è una costante e questo è delta x al quadrato. Ok? Comunque, a me prende questo discorso qua delle approssimazioni lineari e quadratiche, perché la stima quadratica sarebbe f di x0 più delta x stima guardatica, avrebbe anche questo, <coughs> ok? No, stime, volete la stima migliore? Prendete il prossimo pezzo del teorema di Taylor. Volete la stima migliore? Un altro! Oppure, potete anche fare una cosa che i fisici fanno molto spesso, <coughs> e gli ingegneri, che è quello di dire, <coughs> dunque faccio uso di questo disegno però è troppo... Siete ancora con me o siete morti? Guardate, facciamo che questo sia, la, questo sia la, la, il punto Miso, questo sia la, no rifaccio il disegno di prima così, che era qua su, no? eh, volevo fare il caso della sovraschema, quindi la retta tangente è questa, più o meno, ok? Questo è x0, questo è il valore della funzione e supponete che io voglio avere informazioni su qual è il valore della funzione in questo punto qua, quindi con questa scelta di delta x. Come vi ho già detto, la stima lineare è che la, fu che la funzione, io stimo che di qua. In realtà la funzione è qui, quindi ho commesso un errore. Ok, qual è l'errore relativo? L'errore è questo qui, sapete cos'è l'errore relativo? L'errore relativo potrebbe essere l'errore, se questo è l'errore lo scrivo in rosso, Errore quindi potrei scrivere che l'errore relativo è uguale all'errore che so, diviso il valore, mettiamo il valore vero? Uh, f di x0 più delta x, vero si intende. Mm? Quanto è secondo voi? Guardate il disegno: il valore vero è questo. Questo è l'errore che sto commettendo, allora quanti di questi stanno nel valore vero? Allora faccio, stato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh? Quindi l'errore relativo è un settimo. Cos'è un settimo in percentuale? Quindi questo è un certo numero che è uguale a un settimo. Potrebbe essere tanto o poco, per esempio è chiaro che se io scelgo un delta x ancora più grande, la mia stima lineare è questo, ma il valore vero è questo. Che errore ho commesso là? Molto più grande! L'errore è più grande, ma l'errore relativo è molto grande, perché l'errore è questo e il valore vero è questo, e questo è quasi il 50%. Io ho sentito di, DVD, non è il mio? Sì, era il mio, Mi ha guidato una sola volta. L'errore qua è quasi uguale al valore della funzione, è quasi 80%, non 50%. È, è, è, è, gu guarda, guardate questo, questo è un errore grosso, certo per dire che è un errore grande un errore grande, ma il modo corretto per, per capire le conseguenze di commettere l'errore e di ragionare in un rapporto tra l'errore che state commettendo e il valore vero. Allora in questo caso quando scelgo questo delta x o questo, diviso questo vedete che è circa 0,8, sto commettendo un errore dell'80%, sto sovrastimando. Ma se io mi sposto qua, commetto sia sì un errore ma l'errore non solo è più piccolo ma l'errore relativo è più piccolo. Se io voglio un errore relativo più piccolo cosa devo fare? scelgo delta x più piccoli, se io mi metto qui la funzione estrapolata è questa il valore vero è quello, vedete che non riesco neanche, a voi non riuscite neanche a vedere, a risolvere per, per, per la grossezza del gesso l'errore, quindi l'errore qui che l'errore relativo è? Quanti di questi piccoli piccolini stanno in quel e verrà fuori, lo so, uno su, uno su 30 quindi per delta x che tende a 0 cosa succede all'errore? L'errore diminuisce, da un errore più gigantesco, l'errore diventa sempre più piccolo, l'errore più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo, più piccolo più. ma è l'errore relativo che dovete guardare, l'errore relativo da essere molto grosso, sto cominciando a commettere errori astronomici, gli astronomi sono contenti se individuano una galassia a una distanza di più o meno 50%, invece per esigenze industriali, se devo fare un lavoro di precisione, di carpenteria di precisione, devo commettere errori che siano di una parte su mille, per avere un errore che sia una parte su mille, io devo avere un delta x molto piccolo, qua giù potrei avere errori, sto commettendo un errore così piccolo che lo posso trascurare, quindi la mia stima è buona se delta x è sufficientemente piccolo. Cioè quello che sto cercando di dire è che nel teorema di Taylor, voi in teoria, se la funzione non è patologica, avete un'infinità di termini e potreste scrivere questo con arbitraria precisione. Ma un ingegnere uno scienziato spesso si accontenta, si accontenta della stima lineare, quindi ignora questi pezzi, sa bene che sta commettendo un errore, ma l'errore può essere meso, messo arbitrariamente piccolo se delta x la fate sufficientemente piccolo. Volete un errore del 10%? Ci sarà questo. È un delta x che vi dà un errore del 10%. Questo errore qui, sul totale sarà una parte su 10, forse qualcosa di più. Quindi, volete dire che questo è un delta x che vi dà un errore? Cioè, la stima lineare vi dà un errore del 10%. Volete, non potete tollerare l'errore del 10%, troppo grande. 1%. Allora. Se volete usare la stima lineare e avere errori solo dell'1%, non potete avere un delta x così grande, dovete avere delta x che siano più piccoli, che so questo. 1% è troppo grande volete errore dell'1 per 1000? Scegliete delta x più piccolo. Quindi per ogni errore che voi siete disposti a tollerare, c'è un delta x sufficientemente piccolo che ve lo assicura. Vi entrate in testa questo? Allora, Guardate qua, sarebbe un peccato dover riprendere questo domani, probabilmente lo rifarò, ma voglio farlo adesso, lo rifarò domani, perché sto correndo. Finora ho fatto tutto giusto, questo è il prodotto, questo è il rapporto incrementale. Adesso uso l'idea della stima. Siccome io voglio fare lo studio della derivata della funzione di H, in ultima analisi io è proprio quello che farò, è di fare delta x sempre più piccoli. Quindi fare uso della stima lineare è proprio nella direzione in cui io voglio comunque andare, perché voglio fare delta x che tende a zero. Quindi questo signore qua, io posso approssimarlo. Quindi posso scrivere al posto di questo la stima. Quindi questo diventa f di x. Qual era la stima? che è il valore della funzione più, questo qua, sto usando questo, ok? Il valore della funzione, quindi meglio scrivo una parentesi, più la derivata prima in x, uso la notazione dei matematici, per delta x. Quello che ho appena fatto è la stima di questo pezzo. So che ho commesso un errore, questo in realtà dovrei fare così, ma è un errore che diventerà arbitrariamente piccolo proprio nel limite che io sto facendo. Lo studio, io sto studiando il comportamento di questo rapporto incrementale nel limite che delta Δ in 0. Quindi quell'errore che so di commettere diventerà arbitrariamente piccolo nel limite finale. Quindi, questo diventa questo. Questo farò la stima, quindi qual è la stima lineare? È il valore del punto iniziale più l'estrapolazione lineare. Qual è l'estrapolazione lineare? È la pendenza della derivata, cioè il coefficiente angolare della retta tangente, moltiplicato per il cateto orizzontale. Quindi questo è g', x, quello che ho scritto è, la, è, il, è il coefficiente angolare della retta, moltiplicato per il cateto orizzontale, che è delta x. Poi questo. E tutto questo di isodetta x adesso espando con i trucchi dell'algebra che conoscete bene questo per questo, più questo per questo più questo per questo più questo per questo meno adesso questo è un uguale, non è più una stima la stima è qua, Questo è proprio la manipolazione di questo, quindi f di x g di x più f di x ha ah, moltiplicato questo g' primo di x delta x più questo per questo che è f' primo, di x gx delta x poi questo per questo che è f' primo. i più svegli hanno già visto che bello che bello funziona è proprio il teorema che io conosco da anni quelli che non sanno cosa sto facendo devono essere allarmati, so che siete stanchi però è anche se... Questo va via con questo e a questo punto ho quanti addendi? 1, 2, 3 Divido, questo delta x verrà ucciso da lui. Questo delta x verrà ucciso da lui uno di questi detti x, solo uno verrà ucciso da lui e quindi ho f di x, g' di x più f' di x, g di x più questo pezzo che è un infinitesimo Questa è la stima il rapporto incrementale di quella funzione H che è il prodotto di due funzione è una stima questo, non è il valore vero, è una stima. È una stima che può essere resa arbitrariamente buona se scelgo un delta x sufficientemente piccolo. Adesso studio il limite di questo per delta x che tende a 0. Delta x che tende a 0. Mi ammazza questo, questo di delta x se ne frega, questo di delta x se ne frega, questo muore, conclusione, la derivata di f moltiplicato g è uguale a f che moltiplica g' più f' che moltiplica g che è il teorema che dovreste sapere, <coughs> che la derivata del prodotto delle funzioni è uguale alla derivata di uno per l'altro non derivato e non so neanche dirlo in italiano Ci rinuncio, perché è più facile scrivere visto che è facile a patto che uno capisca cos'è una derivata e la storia della, della stima lineare è il vero è la vera pancia della, della, della, della derivata mm? quindi se questa è la funzione in un punto <coughs> e voi conoscete la derivata potete provare a stimare cosa sarà ad altri valori x. Certo che commettete un errore, l'errore è questo, però quell'errore diventa arbitrariamente piccolo più vi avvicinate a delta x uh, scusatemi, a x0 e quindi in ultima analisi questa qua diventa un fantastico strumento che useremo ripetutamente in fisica che la stima della funzione in, in fisica la posizione in un istante t più delta t io la stimerò a partire dal valore della posizione iniziale, metto il premio ct0 così è più facile per voi, mm? più una estrapolazione lineare. Dove si troverà la particella tra un minuto? Beh, dove si trova nell'istante t uguale 0 più il contributo fatto, dovuto al fatto che si muove. Quindi, dove si troverà nel futuro? Si trova dove era nel passato più il contributo di una estrapolazione lineare di, di dove sarebbe se continuasse la sua velocità senza cambiare la velocità? Siccome la velocità è la derivata, state sperando che la particella non cambi la sua velocità, non, vada, non acceleri o non freni. Se continuo ad andare a 30 all'ora, se io sto camminando e sono qui in questo istante, dove sarò tra un'ora? Se io so che sono qui e sto andando a 30 all'ora, io so. La stima è che sarò a 30 km di là a patto che la velocità non sia cambiata. Tutto lì! E o non è una sciocchezza? Quindi come la scrivo? Come questo benedetto, questo è il coefficiente angolare della pendenza e questo è la larghezza del cateto orizzontale. Quindi in fisica questo diventerà la larghezza del, del, del cateto orizzontale, che è il tempo, l'intervallo di tempo, e il coefficiente angolare cos'è? E' la velocità nell'istante t0. Quindi la scriverò come la derivata di x rispetto a t nell'istante t uguale a t0. Questa è la forma che gente che viene all'orale non sa. C'è qualcosa di misterioso? No, è matematica. Qual è il valore della funzione? È il valore iniziale più un'estrapolazione di dove sarà. La stima è buona, se non esagero nel pretendere che mi preveda dove sarà la particella in tempi, io sto andando a 30 all'ora in quella direzione, dove sarò tra due ore? Cominciamo. 30 l'ora, 30 l'ora, 30 l'ora, 30 l'ora, 30 l'ora, si è passato 10 minuti, BOM, cavolo non arrivo mai a tradurre. Devo preso la stima, si basa su tante ipotesi. Non ho nessun motivo di credere che la velocità non devini, infatti il dire che continua per sempre, in questo caso di una funzione che va così, è un'autentica puntata! la funzione, voi credete che la funzione continua, invece sta precipitando, avete commesso, commetterete un errore spaventoso, se voi credete veramente di usare l'informazione qua per prevedere dov'è la funzione qua giù, magari la funzione qua giù sta andando e voi stavate eh, lassù, è un errore spaventosamente grande, quindi non dovete esagerare nel valore di delta x o di delta t, va bene ci vediamo domani Scusate se